Okay. Okay. Okay. Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Benvenuti oggi Benvenuti oggi È bello poter essere la domenica insieme E condividere insieme quello che è la parola di Dio E voglio stare in domenica e comparte Lo che tiene la parola per noi Siamo in un tempo forte, un tempo meraviglioso Siamo un tempo forte e meraviglioso Dove Dio sta facendo cose grandi, cose meravigliose Dove Dio sta facendo cose grandi e meravigliose ho visto anche che questa sera avremo eh, la scuola profetica. La profetica. Quindi chi vuole della Chiesa si può aggiungere eh, eh, al gruppo. Así que de la se al grupo. Avremo un insegnamento questa sera alle 9.30. Avremo l'insegnanza stasera alle 9.30. E poi un altro insegnamento, la pratica, la avremo la prossima settimana sempre alle 9.30 di notte. Va la pratica la tendremo la prossima settimana sempre alla misma ora. Quindi chi vuole aggiungersi me lo dica oggi perché già questa sera la lezione. Vale, quindi chi vuole aggiungersi che me lo dica oggi, perché già stavolta abbiamo la classe. E anche per chi già ha studiato queste cose nel mentorato, e per chi già ha studiato queste cose nel mentorato, è sempre buono poter avere una ripetizione, è buono poter avere una ripetizione, e anche poter fare una parte pratica, e fare una parte pratica, con persone che non si conoscono, quindi con che non si conoscono. tanto, è più interessante. Amen. Quindi perché siamo in un tempo particolare, un tempo meraviglioso? Perché è un tempo che dobbiamo passare da essere dei cristiani superficiali. Perché è un tempo che dobbiamo passare da essere cristiani. Ad essere degli strumenti di guerra. A ser de guerra. Oggi viviamo in un tempo in cui la Chiesa è fatta troppo da cristiani superficiali. Viviamo in un tempo in cui la Chiesa è fatta demasiado da cristiani superficiali persone che vogliono uh, i propri desideri que sus deseos, che corrono dietro ai propri piani che corrono dietro i de piani invece di avere i desideri di Dio de tener los de Dios, e correre dietro a quelli che sono i piani di Dio de los, de los de Dios, ma noi oggi dobbiamo avere un cambiamento dobbiamo un cambio passare da, da essere cristiani superficiali a strumenti, a strumenti di guerra, a de guerra perché lì fuori c'è una guerra che è una guerra lì fuori ma è una guerra reale però realmente è una guerra in questo periodo spesso stiamo scendendo con la pastora evangelizzare in questo periodo stiamo basando con la pastora evangelizzare se qualcuno si vuole unire magari ci dice guarda pastore io sono libero giovedì, venerdì, non so sabato e se qualcuno si riunisce puoi può avviare se sta libero un giorno magari riusciamo un po' a coordinare qualche evangelizzazione così per la strada para Y a, a la calle. e ci stiamo rendendo conto proprio del bisogno che c'è nella gente. E ci rendiamo conto della necessità che gente. Mentre cammini, vedi gente proprio che ha sofferenza del volto. E vedi gente que tiene, que está lo persone quando iniziasi a parlare di Gesù. la gente le a parlare di Gesù, la gente non vuole sapere niente di Dio. Qui molta gente è atea, non crede in niente. La gente non crede in niente. Ed è per questo motivo che c'è bisogno di dimostrare la potenza di Dio. E' es per questo che que dimostrare il potere di Perché quando tu manifesti il potere di Dio alla gente, la gente si ferma e dice, sarà, che succede, che sta succedendo? La gente separerà e y... dirà, che ha passato? Per questo però c'è bisogno di cristiani maturi. Per questo necessitiamo cristiani maturi. Romani 14, 17. Vale. Romani 14, 17. Ci aiuta a capire meglio che cosa significa il regno di Dio. No, che il Reino di Dio. 14, 17. Che non è né e Quindi il regno di Dio non è né mangiare né bere. Il Regno di Dio non è comida né bevita, ma è portare giustizia, pace e gioia. Sino llevar giustizia, pace e voce. Una volta parlando con un fratello, con un questo fratello dice bisogna portare da mangiare alla gente che ha fame. Il hermano dice che bisogna da comere alla gente che ha hambre. Io dice: guarda, noi abbiamo fatto, abbiamo lavorato con i poveri per tanto tempo. Nosotros trabajamos con los pobres por mucho tiempo Pero dice, mira, este trabajo lo, hace, lo puede hacer también la Caritas Anzi, te digo de más, la Caritas lo De hecho lo hace muy bien, está muy bien organizada Pero, no Pero lo que la Caritas no puede llevar es el reino de Dios perché non gli può portare pace a queste persone. Perché non, llevarle a estas non può portare gioia a queste persone. No llevar gozo a estas queste persone che sono schiave attaccate dal diavolo. Estas que son esclavas, por el diavolo. Hanno bisogno di essere liberate. Necesitan ser e questo è qualcosa che la Chiesa deve compiere. Es Perché il regno di Dio non è ricevere, il regno di Dio è tale. Perché il regno di Dio non è ricevere sino che dare. Molti sono lì a pregare. Molti stanno llorando Ah, orando. Sì, orando. Signore, fammi vincere l'Artodocca. Signore, asmi a fare uh, lo uh, Alla lotteria. Alla lotteria. Uh, signore, voglio una Ferrari. Signore, voglio una Ferrari. E sono lì a pregare per quello che loro vogliono. E stanno orando per quello che chiedono. Perché pensano che il regno di Dio sia mangiare e bere. Perché credono che il regno di Dio sia scommettere e bere. Però il Regno di Dio invece è pace e gioia nello Spirito Santo. Però il Regno di Dio è pace e nello Spirito Santo. E quando tu vedi cristiani che pregano. E quando i cristiani che orano. Signore, libera quella persona che è posseduta. Signore, libera questa persona che sta posseduta. Signore, questa ragazza che si sta suicidando, che sta sull'ospedale. Signore, questa che si sta suicidando, che sta nell'ospedale. Signore, libera da questo spirito. Libera da questo spirito. Aiutala a convertirsi a credere in te. Aiutala a convertirsi e a credere in te. Questa è la differenza tra credenti, credenti superficiali e persone che sono più mature. E, più e Dio ci vuole far passare da essere credenti superficiali ad essere degli strumenti di guerra. A essere di guerra. Non è male desiderare di avere un buon, no è tener un buon lavoro. Però tu ti rendi conto che quando tu cercherai il lavoro... Pero te darás cuenta de que cuando buscarás trabajo no lo, no lo encuentras. Prima el reino de Dios, Pero si antes buscas el reino de Dios, será el a ti. El mismo trabajo te encontrará a ti. Amén. ¿Qué cosa es lo que tú estás pidiendo? Es que tú estás ¿Qué es lo que estás buscando? lo y lo que estás buscando? I bambini, piccoli, los niños cuando son pequeños siempre buscan las caramelas. Papà voglio questo, papà voglio quello, papà voglio quest'altro. Papà voglio questo, questo, questo. Però quando vanno crescendo, iniziano a dire, ah finalmente vado a lavorare. E a dire, ah voglio lavorare. E quindi contribuirò alla famiglia. A contribuir a Porterò i miei genitori a mangiare fuori. A fuera. E tu ti rendi conto che è lì che non sono tutti i bambini ma stanno crescendo. Ti dai conto di che io non sono i bambini sino che stanno crescendo. A me. A me Però ci sono tanti credenti. Molti credenti che sono come ten anni, che sono come nano, enanos. Non so se no? Sé Sapete ¿no? enanos? Tengo los 60 anni? 60 anni? Sono sempre viccoli. E si fin piccoli. Quasi sono multicristiani. E sono cristiani, sono Dopo de 60 años en chiesa? la chiesa. Sono ancora lì nella chiesa a chiedere a Dio. No han a avuto quel cambiamento. Non no ese cambio. E non hanno capito che il regno di Dio non è mangiare e bere E non il regno di Dio non è comere o E non è andare in chiesa e piangere, Signore, per favore, dammi un lavoro. E non è la chiesa violando: Signore, per favore, dammi un lavoro Ma il regno di Dio è uscire dalla chiesa il di è andare per la strada la calle, incontrare le persone che non hanno un lavoro, la gente che non tiene un lavoro imponere la mano su queste persone la mano gente, ordinare che il lavoro arrivi alla loro vita, che il a sua vita e vedere un cambiamento nella vita di questa persona per questo dobbiamo avere un cambiamento nella nostra vita però questo avviene solamente se siamo radicati Eso solo pasa si somos radicales. Segundo Rey, capítulo 19, versículo 30. En Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 30. Nos da una imagen que es muy bella. Nos da una imagen que es muy bonita. en Segunda de Reyes, 19, 30. Sí. Y, lo que escapado, y lo que hubiera escapado, lo que habrá quedado de la casa del Judá, tornará a echar raíz abajo y hará fruto arriba. Parla di, di alfiere, radici in basso de tener en lo bajo. e frutto in alto. Il frutto in alto. Non, so non so quanti di voi si intendono di piante. Però, bene o male, tutti quanti abbiamo viste le piante. Pero más o menos todos hemos visto e qui Valencia è piena di piante di arancia. Y Valencia está llena de e quindi quando tu pianti un seme una semilla, tu ti aspetti l'anno prossimo già di trovare le arance? Tu il prossimo anno io esperas de vedere le naranjas, Magari. No. Tu pianti el seme pianta la semiglia. E pues, a venir un piccolo alberello. y es un arbolito pequeño. E devono passare diversi anni per cui tiene que pasar muchos años para que este árbol crezca. Perché l'albero Porque el árbol antes de llevar fruto. Deve mettere le radici. Tiene que poner raíces. E più le radici sono profonde, sono forti, più grandi e più belli saranno quei frutti. Ora, mettere radici non è qualcosa di semplice. E radici non è qualcosa di semplice. È qualcosa che ha bisogno di anni. Molto spesso noi siamo lì e vediamo che la nostra vita... Non va avanti, non avanza. A veces estamos ahí e vemos que nuestra vita no, sigue adelante e non avanza. Però in realtà Dios está lavorando per farci fare le radici. Perché si sta Per farci essere dei cristiani maturi. Para que seamos cristiani maturi. Affinché possiamo portare il frutto. Para que lleguemos il frutto. Molti invece vogliono essere al contrario. Molti vogliono essere al revés. Prima vogliono portare il frutto. Antes quieren llevare il frutto. E poi vogliono vedere le radici. E luego le raízes. Va ah, bene signore io vado in chiesa. Bueno signore, io vado all'Iglesia. Tu mi fai vincere alla lotteria. Tu mi lasciare la lotteria. E dopo ti seguirò. E depois ti vai a seguire. Non hai visto eh, proprio niente. Non vedo nulla. La vita non ci appartiene. La vita non ci appartiene, non è nostra. Non è nostra. Noi abbiamo dato tutta la nostra vita a Dio. lo Perché tutta la nostra vita a Dio. E questo porta a persecuzione. E questo già persecuzione. Un tempo in cui Dio ci metterà alla prova. Un tempo in cui non ci può mettere alla prova in cui Dio ci userà per la, la gloria di Dio. Va a usar gloria. Ma dopo che abbiamo messo le radici, de puesto las raíces, dopo che la nostra vita è stata lavorata, è il nostro carattere, la costanza. La ah, sapete quanto è il problema della costanza? No, è il problema della costanza. I cristiani oggi un giorno, alleluia, un e il giorno dopo non voglio sapere più niente della chiesa. Ah, la colpa è di quel fratello. Ah, il pastore italiano, quello antipatico. Il pastore italiano mi cade male. Ah, la pastora, non ne parliamo proprio. Ne parliamo della pastora. Costume. Il primo giorno tanta cosa, tanta felicità. Il primo giorno tanto, sai, E però dopo... E poi che? La Bibbia parla che quando è stato gettato il seme la la semienta, la semilla, il seme era andato in diversi terreni. Se Quindi c'era un terreno in cui subito venivano eh, gli uccelli e rubavano il seme. Que, páfaro, se lo Poi aveva un terreno invece fertile, dove arrivavano e portavano frutto. Dopo che erano cresciuti. Dopo di de aver crescito. Però c'è un tipo particolare di terreno. Però un tipo particolare di terra. Dove ci stavano le rocce. Dove rocce. E la Bibbia dice che la pianta subito sembra uscire fuori. E parece che la pianta stia salendo. Però la radice è piccola. Però la radice è piccola. E quindi appena arriva il sole. E sol, appena y arriva il sole. Appena arriva il caldo. Appena arriva il calore. La pianta si secca. La pianta si secca. Perché non ha radici. Perché non tiene raice. E Gesù spiegando questa parabola ci parla dei cristiani che subito con la gioia accettano. Nos però nel momento in cui arriva la difficoltà, in llega la difficoltà. Nel momento in cui arriva la prova. Arriva la prova ciao ciao Gesù. Gesù. Vi ricordate quanti leprosi sono stati guariti? Quanti leprosi Dieci. Dieci. E solo. Che bello, dieci lebrosi guariti. Che ho detto dieci leprosi sanati. Signore Gesù, ci hai guarito. Signore, non ha sanaste. Però solo uno ritornò indietro per dirgli grazie. Però solo uno vuole eh, per aggradecerle. Però quello che tornò indietro è dirgli grazie. Però il che vuol dire per agradecerle. Neanche è diventato discepolo. Non si volteva un discepolo. Persone che, che bello! Persone che, che buonito! Però senza radice. Però senza. Come può una pianta portare frutto se non ha sviluppato le radici? Come può una pianta portare frutto se non ha radici? E' per questo che i credenti superficiali Dio non li può mettere in alto. E' per questo che que Dio non può in alto le credenti superficiali. Dio prima di poter portare una persona in alto, è prima una persona in alto. Ha bisogno sì. di lavorare. Ne ha con loro. E io ricordo la disminanza di un pastore che ha una grandissima chiesa in Sud America. E ricordo il testimonio di un pastore che ha una grande chiesa in Sud America e che una volta raccontò la sua testimonianza e che contò il testimonio dice adesso la gente ci vede, abbiamo una chiesa grande eh, di 30.000 persone e se ora la iglesia non si vede abbiamo una iglesia di 30.000 persone però quando io ho iniziato che mi sono convertito yo empecé, me e che prendevo la mia macchina vecchia e alle 5 di mattina andavo a prendere il pastore a casa per accompagnarlo alla preghiera e quando la mattina mi subito in mio coche per arrivare al pastore alle 5 di mattina la iglesia, per fare la preghiera di intercessione, di intercessione tutti i giorni e là nessuno si, mi vedeva e quindi il frutto, frutto è la conseguenza della radice che tu stai mettendo nella tua vita la conseguenza della che, stai in tua vita. che radici, stiamo nella vita? radici stiamo mettendo nella nostra vita? radici profonde o radici superficiali, o superficiali. Che tipo di credente stiamo vivendo, stiamo essendo, diciamo. Che tipo di credente stiamo sendo? Non possiamo no, stare in alto se non abbiamo avuto radici. Non possiamo stare in alto se non abbiamo avuto radici. È come una persona che eredita una falegnameria. È come una persona che tiene come erenza la Non so no se so. vi intendete di falegnameria. Non so se si intende di car carpinteria. Però immaginate un ragazzo. Però immaginate un chico. Che non ha mai visto un pezzo di legno. E all'improvviso gli legarono una falegnameria. E di repente gli danno una carpinteria. Quel ragazzo potrà portare avanti questo lavoro. E questo va a poter adelante questo lavoro. È molto difficile che potrà portarlo avanti. Molto difficile che pueda. Però immaginiamo un'altra storia. Pero immaginiamo un'altra storia. Un ragazzino che da piccolo sta insieme al padre a lavorare il de... legno. Un niño che. Que... Desde pequeño está con el padre trabajando con la madera. Y le pasa el, de el, le pasa el pedazo de madera padre sta lavorando. pedazo madera cuando el padre está trabajando. Y lo ayuda a pintar cuando el padre está pintando. Y le ayuda a pintar quando el padre sta pintando. Gli aiuta a portare llevar pesos cuando el padre está descargando el, el, uh, el furgón. Y ayuda a llevar pesos cuando el padre está uh, vaciando la camioneta. Y le pone y... las medidas y... de las paredes, de las cosas que deben hacer. Vede col commercialista come fanno di pagare le tasse insieme col padre. Vede con il commercialista come si tiene che pagare le tasse. Quando alla fine il padre non c'è più. quando il padre non sta. E lui erediterà quella fargnameria. E va a tenere come herenza questa carpinteria. Non avrà solo la fargnameria. Non solo tenere la carpinteria. Ma avrà anche le capacità di portare avanti quella falegnameria. Sì, ma anche le capacità per portarlo avanti. Così Dio lavora con la nostra vita. Sì, io ho trovato con vita. Ah, io voglio essere un grande evangelista, andare per il mondo a predicare il Vangelo. Ah, io voglio essere un grande evangelista e venire per il mondo predicando l'Evangelo. E gli hai parlato al tuo vicino di casa di Gesù. E gli avrà stai tuo vicino. No, sono 20 anni che sto aspettando. No, io ho venti anni che sto aspettando. E non ho mai parlato nessuno di Gesù. non credo a niente di Gesù. Però Dio mi ha detto che ti manderò per il mondo a predicare il Vangelo. E Dio mi ha dico io ti manderò per il mondo a predicare il Vangelo. Come può Dio mandarti se non ce la dici? Inizia a scendere per la strada. Parla con il tuo vicino di casa. Parla con tutte le persone che incontri. Parla con tutta la gente che incontri. Inizia a mettere radici. radici. Sì, il primo giorno prenderai gli schiaffi. Il primo giorno ti avrai le è normale. normale. Perché ti faranno delle domande a cui non saprai rispondere. Perché ti trovi sarà che non, tendrai, non saprai la risposta. E quindi quando tornerai a casa dovrai prendere la Bibbia e iniziare a leggere. E quando volerai a casa tendrà che aprire la, la, la, la palabra e pensare a leggere. Ah, io devo trovare la risposta così la prossima volta che lo incontro gli dico la risposta. Io devo trovare la risposta sì la prossima volta che le vedo le dico la risposta. E non lo vedi più. E io non lo vedo però incontri un altro però e ti fa la stessa domanda e ti la stessa domanda e però questa volta tu la risposta ce l'hai però ti fa la seconda domanda e ti fa questa non la so no me la però torna a casa e continua a studiare e a casa e sigo studiando stai mettendo le radici stai non è che si diventa così grandi evangelisti non si vuole così grandi evangelisti si diventa così mettendo radici in basso se vuelve così poniendo raíces en lo bajo. Primero y chiaffi. ostias. Perché quando tu non sai qualcosa e affronti quel problema, perché quando non sois algo e te enfrentas a problema, y alla fine lo superi, e lo è lì che tu stai crescendo. Ahí estás creciendo. Tutti vogliono i frutti. Ma nessuno vuole mettere radici. Signore, ti prego, dammi un ministero. Signore, dammi un ministero. Vuoi andare per il mondo a predicare il Vangelo? Per il mondo e se dice ok. E signor, okay. Però inizia dal piccolo. Però con algo Perché chi è fedele nelle piccole cose, cosas, Dio lo costituirà sulle grandi. Dio lo pondrà alle grandi. Qua parliamo che Dio ti metterà. non che ti No che tu ti metterai. Perché c'è sta tanta gente che loro si mettono. Gente che io si, si e poi non sono capaci, non riescono. Ma quando è Dio che ti mette. È Dios che te mette quello che Dio ti dà. Nessuno te lo può togliere. Per questo dobbiamo passare da essere credenti superficiali a strumenti di guerra. Lì fuori c'è una guerra, ma Dio ha bisogno di alberi forti, con radici forti. Perché se non abbiamo radici forti, l'albero non potrà portare frutto. E mettere le radici ci costa. E ponere le ci costa tempo, ci costa esperienza, ci costa prove. Perché Dio metterà alla prova la nostra fede, fe. però alla fine sí, la risulteremo forti Vamos a estar e potremo portare il peso che Dio vuole affidarci. Peso Sarebbe un giorno, una piccola quercia è nata vicino ad una grande quercia? Ah, Roberto. Roble. roble. Vale, que, antes, que un día una pequeña, un pequeño roble estaba al lado de otro, del viejo roble. Y entonces la pequeña guercha guardó la grande guercha. Y el pequeño roble miró al gran roble. ¡Hola, roble! ¡Hola, roble! ¡Aquí yo soy un roble! ¡Yo también soy un roble! La grande guercha la guardó atrás. Y la gran, el gran roble le miró. ¡Tú no eres una guercha! ¡No eres un roble! Passano gli anni Pasan los años. e la, la piccola quercia già cioè, diventa una quercia adolescente, un po' più grande. E un piccolo roble e sole come adolescente, un po' più grande. E quindi guarda il roble e, mira il roble. e dice: Ehi, roble, hey, roble! Roble! Anche io sono una quercia. Io también sono un roble. <risa> la quercia lo guarda. Il roble lo mira. Non sei una quercia. No, eri un roble. Passano gli anni, la quercia cresce ancora di più. Passano gli anni, il, il loro roble cresce più. Già si inizia a guardare la stessa altezza. Già si mira alla stessa altura. E dice: Ehi, quercia! Oye, oye, roble! Anch'io sono una quercia. Io também sono un roble. E quindi la quercia anziana lo guarda e dice: e Tu non anziana. sei una quercia. E l'anziano le mira e dice: Tu no, non eri un roble. E arriva una grande tempesta. E una gran tempesta. Arriva la grandine. La. Neve. Nieve. Vento. Vento. I rami si rompono. Si rompono le rami. Gli alberi quasi vengono tutti distrutti. E, e questa piccola quercia sarà tutta così. E la il piccolo è sta così. Però è vivo. Però sta vivo. E la grande quercia la guarda. E il robe grande le mira. Ehi tu. Oye tu. Sì. sì. Adesso sei una quercia. Ma ora è questo Robert. Vedi, <ride> è morto, però un robe <ride> se non passiamo per le prove se non passiamo per, las pruebas, se sì. non passiamo per le difficoltà se non passiamo per sì. le esperienze se non, per non stiamo mettendo le radici, radici. dobbiamo mettere le radici. Dobbiamo le radici e questo significa metterci a confronto con i nostri stessi limiti e superarli e io sempre faccio questo. Io sempre questo. Una persona è timida e non vuole parlare. Io la metto sempre a pregare. Sempre la pongo a orare. Una persona non ha mai pregato. La persona Io la metto sempre a pregare. E sempre la pongo a orare perché? Perché, perché deve affrontare quella sfida. Perché che la deve superare. Que Questa è l'unica forma con la quale imparerà qualcosa. Questa è l'unica forma con la quale va a prendere algo. Non ci sta altra possibilità. altra possibilità. Noi no impariamo per esperienza quale sia la giusta e perfetta volontà di Dio. Perché prendiamo per esperienza la giusta, cor uh, corretta e perfetta volontà di Dio. Okay. E l'esperienza significa prendere gli schiavi. E l'esperienza significa tomarsi le hostias. <risa> Metterci la faccia. Di la cara. Sapete quanto è difficile predicare la prima volta? Sapete difficile che è predicare la prima volta? E la seconda volta. E la seconda también. La terza già è un po' meno difficile. La terza già è un po' tan difficile. Poi quando tu inizi a predicare più spesso è sempre complicato. Però quando io <ride> sto predicando un po' più, sigue siendo complicato. Però già inizi un pochettino ad avere quella faccia tosta. Però io si la a un po' più dura <ride> E piano piano, piano piano, stai mettendo radici. Y poco a poco estás poniendo raíces. Sí. Dios te está formando en basso. Eso está formando en lo bajo. Para llevar el fruto en alto. Para llevar el fruto arriba. Sí. ¿Sabéis cuando se hace una casa? ¿Sabéis quando si hace una casa? Più la casa è y... alta. Cuanto más se salta la casa. Più bisogna escapar in basso. Más hay que. Es profunda la raíz. Exacto. Más tiene que ah, ser profunda la base. Sí. E quando tu vedi come costruiscono i grattacieli. E quando vedi come costruiscono i palazzi altissimi. Addirittura gli mettono delle molle sotto, fanno delle cose molto strane nel, nel fondamenta. Perché, Perché deve esistere una grande forza in alto. Perché deve esistere una grande forza in alto. E quindi fanno un lavoro nelle fondamenta che è tremendo. E fanno un lavoro delle fondamenta è tremendo. Però non si vede. Però non si vede. Costa più anni scavare le fondamenta che costruire sopra i grattacieri. Questa più anni è scendere i fondamenti che il palazzo. E così è la nostra vita. E così è la nostra vita. Costa di più scavare in basso e mettere le radici. Questa più más... scavare in due basso e poi le radici. Che vedere dopo el fruto que ver el fruto il frutto arrivare. Che vedere dopo se il frutto arrivare. Il frutto arriva da solo. Perché il frutto va a arrivare da solo. Però lo sforzo iniziale di mettere le radici è il nostro. Lui alza e lui abbassa. El baja e el levanta. Però lui ti deve alzare nel momento in cui tu hai le radici per poter sopportare questo peso. E le radici le metti tu. Y tú pones las tu metti le radici con i tuoi sforzi ogni giorno. Tu puoi lasciare le con cada sforzo in tua vita. Testimoniando di Gesù alla gente che incontri. Testificando di Gesù alla gente che encuentras. Passando tempo in preghiera. Passando tempo in oración. Anche se ti stai dormendo, però sei là a pregare. Anche se sta dormendo, però sta adorando. Si quanto è difficile pregare di notte. Sapai quanto è difficile orare di noce? Quando lo Spirito Santo ti sveglia e dice vai a pregare. Che lo Spirito Santo ti desperta e ti si vede a orare. E tu sei sangue cansado, e ti tieni sonno. E stai cansato e ti hai sogno. Però stai là. Però stai E mentre stai regalando nel nome di Gesù. E mentre stai svegliando il nome di Gesù. Però nel nome di Gesù. Però nel nome di Gesù. Però stai là. Però stai sale. Dio non ha bisogno di persone intelligenti e capaci io non di persone intelligenti o capaci abbiamo bisogno di persone che stanno là io necessito di gente che stia là nonostante tutto quello che possa succedere a pesar di quello che possa passare stanno là stanno. con i loro difetti con i loro dubbi, con i loro problemi con i loro difetti, con i loro dubbi i loro problemi però stanno là però stanno. perché lo amano, ama. mm. scavare la tici in basso poner raíces en lo bajo. para, el fruto para llevar el Per en il frutto estamos volto. Un, un tiempo extraordinario queremos in un tempo straordinario. Vogliamo dare gloria a Dios Vogliamo que gloria a Dio. Vogliamo que la nostra vita possa glorificare que glorificar al Señor. y solo una una manera que lo dice Giovanni 15 verso 8. Che lo dice Juan capítulo 15 verso 8. Okay, Juan capítulo 15, versete 8. Okay, Juan 15, 8: <coughs> es, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y siáis así mis discípulos. Bueno, bueno, le echámoslo con calma. Vale, vamos a leerlo más despacio. En esto es glorificado el Padre. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué manera es glorificado el Padre? ¿De qué manera? Che andiamo a fare tanti bei cartelloni, Gesù ti ama. Che facciamo molti cartelli, Gesù ti ama. No. Che facciamo una bella marcia per Gesù. Che facciamo una carrera per Gesù. O che facciamo un bel concerto per Gesù. O un concerto per Gesù. Così è glorificato il Padre. Asi si glorifica il Padre. No. Il padre, il padre si glorifica? Attraverso il frutto che noi come cristiani dobbiamo portare ogni giorno. Il che portare ogni giorno. Essendo discepoli. Essendo discepoli. Perché, il della vita Perché il frutto della nostra vita. non deve essere mangiare o bere. Non deve essere comer o beber ma giustizia pace. Cioè, giustizia, pace liberare i posseduti liberare guarire i malati resuscitare i morti Resuscitar cacciare i demoni in questo, è il padre. in questo è glorificato il Padre non in una religione, non in una religione. ma in una vita cristiana Sino che in una vita cristiana, essendo veramente discepoli di Cristo, Sendo realmente Cristo. e portando frutto duraduro per il regno. e un frutto che dure per il Reino. Allora vogliamo essere dei cristiani differenti, Però vogliamo, essere cristiani differenti. vogliamo essere dei cristiani del frutto. Que de que fruto. Oh, la gente cansada stanca delle parole. La gente sta cansata delle parole. La gente de la religión. De la religión. Cuando stanca della religione. Quando tu parli con le persone e ma tu di che religione sei? Quando la gente dice, wow. A mí, giorni, cuando tu che religione sei? Vi me lo han giorni quando cuando estaba evangelizando, chiesto. Io quando me lo preguntaron. Perché è strano che una persona ti ferma e ti parla di Gesù. Perché è strano che la persona ti parli e parli di Gesù. ma cioè, tu che sei? Testimone di Geova, che sei? È testimone di Giova. Che sei? Cattolico, che sei? Che eri? Cattolico? Che eri? Evangelico? Evangelico. Ah, come vai di là. Ah, come questi La gente è stanca della religione. La gente sta cansata della religione. Perché noi non portiamo una religione. Perché noi gli abbiamo una religione. Noi portiamo una persona. E lo ripeto, Te lo repito. non portiamo una religione. Non Noi portiamo una persona. Che okay. è viva, che parla, che cammina, che può toccare e imporre mano alla gente. imponere le mani alla gente. Non è come una statua. Y no come una statua che ha gli orecchie ma non sente che tiene, no escucha, che tiene occhi e non vede no ve, o tiene bocca e non parla o tiene bocca e, no habla, e lo devono portare in processione lo perché tiene, non cammina perché non cammina però tiene i piedi tiene pies, e non cammina pies, perché è no di gesso di, di, di, armo, di rigno, no de marmo di legno. il nostro è Dio è vivente come me, vive, è come me come te, è come e come te come vede, vede i problemi della gente, de la gente. ascolta e le preghiere della gente. De gente parla cammina insieme con noi e cammina con noi e quando impone mano i miracoli succedono questo Dio vivente meraviglioso e grande e ha deciso di non abitare nei templi fatti di mano a all'uomo no es ma vivere nei cuori delle persone dove sta Gesù oggi ¿Dónde está Jesús? e quando noi camminiamo portiamo Gesù in mezzo alla gente la tua mano è la mano, di Gesù. Tu mano è la mano di Gesù. I tuoi piedi sono i piedi di Gesù. La tua bocca è la bocca di Gesù. Boca boca di Gesù. Portiamo frutto per il Regno. Gioviamo frutto per il Regno. Amen. Vogliamo quindi salutare la gente che ci segue attraverso internet. Vogliamo salutare diretto. Dio vi benedica. E qui adesso andremo a pregare. E a orare.